Ciao chef, sono ancora qui con Vittorio Dalla Tuscia, parliamo di olio. E noi, Vittorio, assaggiamo oggi? Proponiamo un prodotto da abbinare al tuo olio? Sì! Che olio avresti abbinato a questo prodotto? Eh, avrei abbinato un olio leggero come mm. categoria, è un blend composto da caninese principalmente, ma dentro anche frantoio, moraiolo, leccino e pendolino. Quindi risulta molto equilibrato. Amaro e piccante ci sono come in tutti gli oli extravergine di oliva, però sono equilibrati. Quindi sui latticini eh, rende molto. Non a caso il packaging dà sul bianco, come sono appunto i latticini. Posso? Devi. Trattala bene perché stai prendendo una signora, lei è lectia la madrona etrusca. Quindi l'abbiamo abbinata a una ricotta la zona sempre della tuscia giustamente ricotta di latte di capra latte crudo perfetto a vederla sembra buona assaggiamola dal colore dell'olio cosa mi potresti dire beh il colore fermo restando che come abbiamo detto non è un parametro fondamentale per il giudizio ti posso far notare la limpidezza del prodotto quindi è un olio filtrato in maniera perfetta ed è molto fluido quindi aderisce alle pareti del prodotto, in questo caso la ricotta, vuol dire che è un olio corposo, strutturato. Bastano poche gocce per esaltare ogni piatto. E il discorso del filtraggio non è secondario perché togliendo tutte le impurità, quando l'olio esce dal decanter del frantoio, tra cui l'acqua e alcuni residui di lavorazione, noi garantiamo al prodotto una lunga vita di conservazione. Assaggiamo? Assaggiamo. Passiamo all'atto pratico. Beh, ci abbiamo azzeccato Posso definire una persistenza nobile, ma non invasiva Eh, quello che volevamo, ci fa piacere che tu l'abbia gotto Ci abbia sta colto. benissimo, ci sta benissimo Sì, qualsiasi piatto può essere saltato dall'olio extravergine di oliva, dall'antipasto al, al dolce E la ricotta ne è una testimonianza perché tu la usi sia nel salato che nel dolce Quindi lo potrei anche usare su un gelato? Anche, perché no, assolutamente sì Alla vaniglia? Anche, un fior di latte Un anche. fior di latte sì. Ciao chef! Lo sai che oggi ti ho fatto una sorpresa? Che mai fatto? Tu stai usando quest'olio che è olio bianco, oggi. ma sì. tu non sai bene come si chiama. Chiediamolo un po' al nostro ah, Vittorio della Tuscia. Vittorio. Vieni, Vittorio, accomodati qui con noi. Allora, qui c'è l'olio traldi che esatto. si chiama come? Si chiama Electia e perché Electia? Dillo al nostro chef così si impara a dire il nome Illumino. Electia è uno dei nomi che abbiamo scelto per i nostri oli, in questo caso è un omaggio a una donna aristocratica etrusca, gli etruschi erano di casa dove siamo noi, diciamo che Traldi è subentrata agli etruschi come, come azienda e gli etruschi sono stati una popolazione che a differenza delle altre alla donna hanno dato sempre molta importanza molta visibilità bravo, aspetta, insegnalo Roberto, eh, alla eh, donna certo. hanno dato sì, molto ma io gliela do l'importanza è molta visibilità l'importante è che guarda bene poi ecco, se... devo guardare <ride> e quindi se... questo è un olio che piace molto all'universo femminile perché c'è l'amaro e il piccante però è equilibrato quindi come tutte le donne è, è, è, è, è di carattere e si fa rispettare piacitità, scusa Vittorio l'acidità acidità è molto bassa, i nostri sono zero, tutti zero, oli extravergine di oliva con polifenoli altissimi e con acidità molto, molto bassa. Sì. Quindi diciamo un piatto dedicato un po' anche alle donne. Dedicato diciamo a che... Vittorio, anche A Vittorio. allora dedichiamo a Vittorio un po' a me. Niente, Fammi andare non... che la Va bene, bolle. allora Vittorio, grazie. Noi grazie Vittorio, grazie. Grazie. Grazie a te. Allora, dai ecco. su, veloce, allora. sennò facciamo tardi, non riusciamo a finire il piatto.